Thank okay. you. tuola figlio di nessuno tu fossi stata come vergine immolata nel tempio di eres tu fossi stata violata come cartella in dal branco di uomini tu fossi stata violata nella grotta collaria come una prega soggiogata dall'amico di famiglia tu Tra le mie braccia, il pescatore di emozioni, incubata in un tenero petto oltre ogni possibile attesa, Anitata dal vento del sud che cancella le donne maledette, tanti ghiacchi e stupatori. E non potresti perdermi. Io sono vecchio, io sono forza. Io sono crudo, un crudo esempio di follia. Pingimi nei tuoi dilemmi di lupo insoddisfatta. Nessuno va al tuo Modifica il tuo stato. Rimuovi l'occupato. E...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 Adesso per me è un onore per Maria Luisa, che Maria Luisa è brava e poi l'amicizia sta da una parte però la professionalità dall'altra, cioè quando si sono insieme... Eh, bisogna rigare tutto, bisogna studiare, eh. perché non è che ha tempo da perdere, è sì. E, e quando hai deciso che insomma, la musica sarebbe stata una parte molto importante? Eh, quando poi... non puoi farne a meno, eh. <ride> non puoi farne meno, è importante, un po' devi sentire, devi, devi sentire il suono. <coughs> eh, e invece il tuo incontro con Bruno l'altra volta non ce l'ha Bruno no, ci siamo incontrati, cioè, tramite tramite, tramite l'associazione tramite, tramite Maria Luisa è, è lei. sempre Maria Luisa è sempre lei è la, sempre, la, sempre lei, è la, sempre lei. lei mi ha detto guarda un mio amico l'associazione di la Ischia per l'arte e dicono bene andiamo sono andata giù abbiamo trovato un'accoglienza ebbè eh certo poi, che brutto, un brutto poi andare a Ischia è vero? che brutta esperienza è proprio brutta io l'ho visitata eh, ma certo è bellissima è bellissima ma poi l'accoglienza che abbiamo avuto come si mangia male è brutto male è brutto male tutto, sì, sì. Tutti ci auguriamo di magari riunirci Di riunirci, dicono. di riandare, esatto. in tempi migliori Con meno preoccupazioni ecco. Siamo, siamo no, sicuramente Allora un altro allora, grandissimo applauso Grazie, grazie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 Dalla Neri e tutto lo staff importantissimo è un evento internazionale tenuto in questo posto, in questo posto magnifico il food deck, proiettati quadri poi, eh, decanta, decantate po po po po po poesie bellissime immagini, eh, anche parlato con con, con, con, con le, le personalità internazionali egiziane eh, egiziane e eh, eh, è no. bene, è la nostra cantante lirica, la nostra cantante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 La raccolta davanti al tempo, fingiamoli coriandoli questi brandelli di giorni, stelle filanti queste ossessioni di vano.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 E Gilda cosciente d'incoscienza, l'amore si degnava di aspettare.